Con questo video tutorial mh, desidero mettere a disposizione la procedura che ho seguito per eh, l'altro ieri fare un modulo compilabile con LibreOffice. vediamo un pochettino mh, prendo spunto Writer ovviamente prendo spunto dalla domanda per incarico di funzione strumentale molto asciugata nei termini ammettiamo che sia questo per il momento qua ho messo soltanto un campo di testo delle possibilità di scegliere tra diverse opzioni e eh, un paragrafo nel testo cioè un testo più lungo con, con righe e colonne e poi eventualmente una data bene, vediamo un po' come fare questo con LibreOffice Writer nuovo documento di testo qui tengo sempre aperto non la la finestra stile formattazioni, formato e stile formattazione perché è un elemento importante proprio di utilizzo di qualsiasi elaboratore dei testi, usare gli stili questo modulo magari si sente meno l'esigenza però quando sono testi più elaborati questo consente di meglio diciamo ottenere risultati che siano uniformi omogenei bene Domanda per incarico di funzione strumentale, copio e incollo. Notate che è un titolo 1 no? perché i testi andrebbero sempre messi con la loro gerarchia. Poi, destinatari, poi dopo. Qui vedete che rimane ancora sul paragrafo precedente. Doppio clic su stile predefinito in modo da rifar ritornare il segno di paragrafo all'inizio di, di pagina ecco qui si potrebbe dire che il dirigente scolastico nome, cognome, nome scuola è un paragrafo unico e si potrebbe dire che questo paragrafo potrebbe essere un nuovo stile in modo che sia poi più destinatari la modalità di scrittura, lo stile di scrittura, la formatazione del testo viene deciso da a priori, diciamo, e vari tutti invece che andare di volta in volta a modificarlo con la barra degli strumenti non mi dilungo su questo perché voglio focalizzare sul discorso moduli aggiungo soltanto che un buon eh, testo scritto con l'autore dei testi non ha mai paragrafi vuoti e quindi se io voglio spaziare in verticale un paragrafo dovrei farlo attraverso gli stili comunque in, posso adesso mostrarlo attraverso la barra degli strumenti formato paragrafo utilizzando questi due elementi la distanza sopra e la distanza sotto il paragrafo Ecco, questo modo è il modo più appropriato per distanziare testo in modo verticale. Poi, il sottoscritto... Poi vedete che nel testo originale no, c'è il modo classico, c'è una riga, uno deve star lì, capire che deve magari selezionarci e poi scriverci sopra, poi magari il testo è salta da un'altra parte. Beh, quale modo migliore che mettere già un campo, pre un campo da compilare? Allora, per fare questo, che cosa ci fornisce Librocess Writer? Ci fornisce appunto questi modulini Come si attivano? Perché non li abbiamo a, direttamente a disposizione, questo box di gestione dei moduli Se devi andare su visualizza, barra degli strumenti, controlli per formulario Vedete, ne avete qua una certa scelta Casella di controllo, campi di testo, campo formattato Pulsante, pulsante di scelte e quant'altro Ampliabili con poi una successiva Che adesso qua non trovo Vediamo un po' dove andate a finire Ecco, sono qua E qua sotto, nel senso che li ho portati giù Vabbè dai, li provo a ritirarmeli qua comodi questo qua non riesco eccoli qua perfetto allora vado adesso a inserire il campo di testo come si fa clicco in corrispondenza di campo di testo il cursore cambia forma e lo disegno poi lo controllo cioè gli do delle informazioni su aggiuntive doppio clic vado in generale adesso uso le funzioni ovviamente quelle più, più semplici gli do un nome lo chiamo nome perché è il campo, un campo che dice chi sei tu poi naturalmente posso sbizzarrirmi no? su tantissime altre opzioni ma quelle che mi interessano in questo caso è cambiare il carattere che in questo caso è 12 è troppo grande, la prova che ho fatto l'altro ieri quando ho provato per la prima volta questa interessantissima funzionalità veniva talmente grande che non ci stava e allora gli metto un 10 eh, clicco qua sulla destra e scelgo la dimensione cliccato su questi tre puntini di 10 posso anche dargli uno sfondo o quant'altro no? ad esempio so, colore di sfondo so, giallo poniamo ecco quello che uno interessa l'unica avvertenza fate attenzione che ci sia sufficiente contrasto tra il testo e lo sfondo perché ogni qualvolta noi mettiamo a disposizione un servizio un documento una pagina web per, per le persone dobbiamo ricordarci che le persone hanno necessità diverse Costruire servizi accessibili è un obbligo no? per chi fornisce servizi alla pubblica amministrazione E direi una valorizzazione del web per tutti Quindi attenzione, chi ci vede poco deve avere dei contrasti adeguati Poi un, altra, un, altra, un altro elemento qua importante in questa schede generali è il tipo di testo Riga singola va bene in questo caso Più righe quando invece noi abbiamo da far scrivere dei testi più lunghi Che siano semplicemente un nome e un cognome Poi proseguiamo Docente in servizio presso la scuola Come vedete vado proprio a mettere l'essenziale Poi cosa c'è? Chiede Chiede cosa? Beh, questo chiede no? lo mette centralo, centrato anche qui no? per facilità non uso adesso gli stili tutto andrebbe stilizzato anche questo chiede che poi utilizzo, sarà utile anche per vedere tanti altri moduli M qua però come è scritto chiede è scritto un po' distanziato e anche con le lettere distanziate Vabbè, allora formato paragrafo un po' di spazio sopra 0,5 un po' di spazio sotto 0,5 ok vedete ma vedo anche le lettere e invece che fare questa roba qua è sempre sbagliato creare effetti con la barra spaziatrice col tasto tab quando non strettamente necessario c'è un'altra modalità formato carattere andiamo a vedere effetti carattere quale ci scegliamo forse non è effetti carattere forse posizione distanza Espanso di non so, due punti Ok, troppo poco E distanziamolo di più Formato carattere e facciamo 5 Ok, vedete? Ne otteniamo in maniera molto più gradevole Più corretto lo stesso effetto E se questo io poi avessi avuto più tempo e ne avessi fatto uno stile Usavo questo come uno stile da utilizzare in tutti i documenti, tutti i documenti avrebbero avuto l'analogo la aspetto grafico, avrei creato fondamentalmente un modello. Chiede l'attribuzione, poi facciamo un copia e incolla generale, CTRL C, CTRL V, direi, è vero che qua io ho messo un paragrafo, eh? teoricamente come qui sarebbe all'interno, perché chiede non sa da solo. Ma sottoscritto, docente, chiede Consentiamoci questa licenza che ci ha facilitato lo, Diciamo posizionamento Di chiede Però qui continuiamo eh, Poi quando uno legge il paragrafo Non lo legge con questi simboli nascosti Di paragrafo, lo legge così Allora chiede, se va avanti L'attribuzione, minuscolo L, minuscolo e non maiuscolo Dell'incarico della seguente, pure anche della funzione strumentale quale? S prima sottolineare l'opzione interessata a parte che bisognava capire se uno comprendeva il messaggio che doveva fare una cosa di questo tipo se sceglieva l'orientamento ma non è tanto bello, eh, diciamo la verità e allora che cosa facciamo? allora, l'incarico funzione strumentale ok Andiamo qua a capo E cosa ci mettiamo qua? Ci mettiamo Andiamo un po' a capo, poi li togliamo eh? Una bella, bel pulsante di scelta Ok? Caspita, è venuto un bello, bello, bello lungo Ma chissà come mai Doppio clic Allora Questa è in pratica Un'opzione tra diversi elementi che sono diverse funzioni strumentali allora il nome sarà sempre lo stesso di questo pulsante di scelta chiamiamolo fs funzione strumentale funz strumentale ok poi ce lo ricordiamo il c quello è il nome del, del campo poi andiamo a metterci la didascalia didascalia sarebbe il testo che va di fianco scriviamo orientamento perfetto poi Basta, direi che abbiamo fatto quello che volevamo Allora già che ci siamo, lo allunghiamo così lo si vede tutto Poi a capo ne mettiamo un altro Benissimo, si chiamerà ancora funzione strumentale CTRL V e si chiamerà POF Ok, poi andiamo ancora sotto Ne facciamo un altro anche qui avremo lo stesso nome, in modo che agiscano su questa sequenza non siano delle opzioni su cose diverse, ma siano tutte una escludente l'altra. Alunni con Bess, perfetto. Anche qua ampliamo. E qua sotto ci, dividiamo, ci disegniamo la terza opzione terza opzione che va lo stesso nome e va come didascalia no, so, nuove tecnologie già fatto meglio vero bene anche qua ampliamo leggermente poi vedremo eh, l'esito successivamente bene questo l'abbiamo fatto cancelliamo quello che non ci interessa torniamo indietro a tal fine dichiara di Proporre con le sue varie motivazioni. Allora, questo qui lo togliamo. Troppo attaccato bene discorso di prima. Ma tra l'altro, questi sono in realtà elementi di stile, invece, fallo ogni volta. Quelli che sono, sono dei paragrafi, eh, quelli con quel simbolo lì. Facciamo una volta per tutti, dai, consentitemi un attimo questa divagazione. Qui tengo molto stile formattazione, questo è il stile predefinito, tasto destro cambia. E voglio che ogni qualvolta tu mi scrivi senza dare uno stile particolare, quindi è proprio un flusso di testo, di quello che c'è copre spesso il 90% 80% dei documenti fai piacere che tu lo allini sempre a sinistra e questo mi va bene ma fai uno posizionamento che è un po' di questo tipo vediamo un po' rientri spaziature meglio sopra il paragrafo li metti 202 cm sotto 0,2 poniamo. e fai un'interlinia che sia proporzionale del 120%, così spaziamo un po', vedete che viene tutto più spaziato. Sa tutto meglio. Anche questo l'ha preso eh? questa spaziatura qua. Se io qua avessi voluto crearne uno particolare, avrei dovuto partire dal normale e mettere, non so, il, lo stile destinatario. Ma lo faremo in un'altra occasione. Abbiamo fatto anche in tanti altri video tutorial. Vedete che è una scrittura decisamente più ariosa di proporre le proprie candidature per, con le seguenti motivazioni e qui c'erano le righette No, facciamo un'altra cosa andiamo qua sotto e gli mettiamo in un bel campo di testo lo facciamo più in più lungo togliamo un attimo questa finestra che non vedo bene ecco, andiamo anche fino a qua però guardate, dico una cosa interessante questo lo amplio un po' a livello anche visivo eh. E lo tiro su eh, se riesco se non riesco lo lascio lì doppio clic importante che gli dica che il carattere deve essere 10 se no diventa abbiamo visto l'altra volta enorme lo sfondo adesso per il momento lascio quello lì che non mi interessa ma il tipo di testo su più righe ok in questo modo chi compila potrà scrivere meglio il tutto poi dopo andiamo all'ultimo copia e incolla che è quello della data, comune di appartenenza con la data qui uno può mettere la data corrente come campo solito spaziamolo un po' dall'alto oppure può anche mettere il campo data campo data è uno di altri campi che io adesso non so come mai non riesco a mostrarmi ecco, sono qua sono arrivati qui sotto forse, no aggiungi campo, navigatore, formulario non sono qua in questi momenti non, non li ho in vista però c'era il campo data campo orario ecco, sono qua, eh. che, che sciocco campo data, eccolo qua Bello quando uno fa queste cose è che le fa al momento e giustamente deve controllare a volte anche un diciamo, meglio, o, controllare qualche novità, insomma. Vediamo, data minima e massima, uno puoi, tu puoi obbligare a starci dentro in um, un minimo e un massimo di, di giorni, no? Allora poniamo, non so, data minima. Oggi cos'è il 7? Facciamo finta 0709 2015 e volete che venga, fatto entro, insomma, venga messa la data entro il 10. Poniamo. Okay. Quindi accetta solo date di questo tipo. Poi il formato potete sceglierlo, formato breve, formato giorni, giorni, mesi, anni, quello che, che vi sembra. Vi vada meglio Giorni, mesi, anni, a 4 Ok, fatto A questo punto Avete completato il vostro modulo e eh. ho fatto soltanto alcuni esempi Cosa resta da fare di fondamentale? Andarlo a salvarlo allora, Nel nome del salvataggio di questo documento voi dovete dargli una personalizzazione che sia la vostra in realtà scusate prima faccio un salvataggio poi compilo il salvataggio lo chiamo eh, non so modulo funzioni meno strumentali 2015 poniamo va bene lo vado a salvare in documenti poi Fatto questo l'ho salvato il documento in formato LibreOffice O DT. Devo fare in modo che sia un PDF compilabile. Quindi vado in esporto nel formato PDF. Importante deve essere selezionata la voce Crea formulario PDF. Esporto, salvo, fatto. Il modulo è pronto. Cosa rimane? Rimane soltanto adesso la necessità di andarlo a eh, compilare quindi lo allego magari via posta o quant'altro vado in documenti me lo vado a cercare e quello appena fatto eccolo qua modulo funzione strumentale pdf doppio clic e vedete che è pronto il sottoscritto so alberto Arzone, chiede l'attribuzione della funzione strumentale PO era POF scegliamo il PO Ho dimenticato la F volevo, mi interessa molto eh, non è una grande motivazione mi interessa molto perché eccetera poi uno va a scrivere quello che gli pare eh, se faccio un, un saluto giusto per vedere che adesso andiamo su più righe comune mancava chiaramente la data devo mettere la data di oggi che è il 0709 2015, perfetto. A questo punto cosa devo fare? A questo punto lo salvo, file, salvo una copia, lo salvo. Ecco nel salvataggio conviene che io metta un elemento di riconoscimento, so. A ah, ah. per dire le mie, le mie iniziali e poi lo invio. Volete vedere se chi lo riceve. Dov'è che l'ho salvato? Credo che deve essere ancora qua in documenti. Andiamo a vederlo. Mm, no, un attimo che non lo trovo perché nel salvataggio. Poi probabilmente è andato fino da un'altra parte. Lo riapriamo un attimo. File, vediamo dov'è che mi salva le cose. Lui me le salva in scrivania. Ok, è andato a salvarmelo in scrivania. Avrei dovuto stare più attento di dove era andato a finire. Lo vado a cercare cerchiamo magari più facilmente da qua scrivania ultimi file eccolo qua aperto vedete ricevuto perfetto